Hai imparato qualcosa di nuovo a scuola? Ogni giorno pensa a come trascorri le tue giornate in Kenya. Alle mie amiche racconto di te e delle letterine che ci scriviamo. Speriamo un giorno di poterci incontrare. Un abbraccio, Darian.